Prego, per Grazie Presidente. Io volevo ringraziare prima di tutto l'assessore perché diciamo, le sue, diciamo, la sua illustrazione del rendiconto ha permesso a un po' a tutti di capire ed è entrato nel merito, delle, tra l'altro dicendo anche cosa ci aspetta in futuro, per cui eh, lavorare sulla trasparenza che è uno degli obiettivi fondamentali sul patrimonio, su tutta una serie di tematiche. E volevo aggiungere, eh, facendo... Eh, Diciamo, seguito alla relazione dell'OREF che mette in evidenza tutta una serie di criticità oltre insomma, a tutti i dati eh, un po' ereditati di questo rendiconto. Eh, volevo mettere in evidenza il fondo crediti di dubbia esigibilità. Mi ha veramente, veramente colpito moltissimo questo fondo perché, perché noi eh, nel rendiconto abbiamo dei residui attivi di 2 miliardi 2 miliardi parliamo, e praticamente il fondo... Eh nel conto del bilancio questi 2 miliardi dovrebbero essere il corrispettivo di, diciamo, dei crediti che il, che il comune di Roma vanta verso AMA, che però guarda caso sono di un miliardo, quindi praticamente abbiamo questa, questa differenza di un miliardo, che non stiamo parlando di briciole, ma stiamo parlando di soldi, insomma, una bella cifra è dovuto semplicemente a disallineamento temporale, infatti eh, diciamo che sono molto contenta del fatto che internalizziamo la, la, la Tari proprio per evitare questo tipo di problemi perché significa che se volessimo considerare questi soldini noi potremmo avere quasi un bilancio <ride> in avanzo cioè non meno 700 ma più un miliardo cioè voglio dire più 300 di differenza perché eh, questo tipo di discorso diciamo vanno messi in evidenza inoltre volevo eh, semplicemente dire all'assessore che eh, una cosa che mi preme sottolineare con lui è l'aspetto delle entrate, recupero e evasione. Perché recupero e evasione? L'OREF dice spicca una limitata capacità di riscossione. Questo dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare perché eh, penso che questo punto è un punto dolente dell'amministrazione capitolina. Se noi riusciamo a recuperare risorse, riusciamo anche a dare più servizi ai cittadini, riusciamo a coprire quei buchetti che ci sono nei municipi che molto spesso bastano pure 10.000 euro per fare delle cose eccezionali per i cittadini di quel territorio. Quindi lavore, cioè, questi suggerimenti che eh, l'organismo ci dà eh, cerchiamo appunto di lavorare e di recuperare queste risorse. E, e poi eh, un'ultima cosa, ma questo lo chiedo all'assessore proprio del fatto delle criticità dei debiti fuori bilancio. Uh, sui debiti fuori bilancio c'è molta richiesta di fare chiarezza sull'iter, cioè cercare di individuare queste fasi per poter capire effettivamente se si trovano i consiglieri municipali a dover a, a, a analizzare i debiti fuori bilancio dei municipi, avere una serie di linee guida, qualcosa che li aiuti a far bene il loro lavoro. Quindi chiedo all'assessore di impegnarsi affinché queste linee guide possano essere di ausilio a tutti. Grazie.